Per tutta la lunga storia della Serenissima, le esecuzioni capitali, fatte salve alcune debite e eccezioni, ebbero luogo in piazzetta San Marco, tra le due grandi colonne su cui stanno raffigurati San Teodoro Todaro, il primo e il più antico patrono della città, che fu soppiantato nell'828 con l'arrivo del corpo eh, di San Marco. Una consuetudine talmente radicata che fino al secolo scorso per i veneziani affermare di trovarsi tra Marco e Todaro significava voler dire eh, di essere nei guai. Eh, a voler dare ascolto poi alla superstizione popolare, eh, transitare tra i due grandi monoliti è severamente vietato perché porterebbe una sfortuna tremenda. A proposito poi di modi di dire, a partire dal Rinascimento a Venezia ne prese piede eh, uno di curioso, era una minaccia ti vedrà che ora che sei, ovvero vedrai che ora è. Il perché di un ammonimento tanto curioso è presto detto, perché il malcapitato che stava in piedi sul patibolo a trascorrervi i suoi ultimi minuti di vita lo faceva guardando l'orologio, la grande torre dell'orologio che sta dall'altra parte della piazza e poteva verificare così di persona, è il caso di dire, che era arrivata la sua ultima ora.